Ben ritrovati amici ma soprattutto amiche dello spallino.com, terzo appuntamento stagionale della diretta da divano del mercoledì, perdiamo Leo come mercoledì scorso, bene, bene fantastico, ciao Martina Poletti, esordio stagionale. Ciao a tutti, ben ritrovati qua Non c'è Martina Squersanti che è a cena fuori e adesso rigo, abbiamo recuperato anche lei. Bisogna sempre no, divulgare dei, dei dettagli è, già, è stata, è stata una per per cosa per... che te ne vai all'inizio della diretta <ride> Ma no, perché dice che mi... ero muto quindi non riuscivo né a sentirmi né a parlare quindi... Ma non è vero, non eri muto cioè eh, già sì, eri... sì, sì, è... <ride> non mi sentivo Vabbè, comunque ciao Leo, ben, ben ritrovato Ciao a tutti, ben ritrovati ben terzo tutti terzo Benvenuti appuntamento. a tutti voi Esatto, ah, per citare Pasquale Schietarella che tra l'altro menzioneremo in questa diretta perché eh, sabato tornerà da avversario e quindi sarà interessante anche eh, coinvolgerlo in, questa, in questi, nei nostri aggiornamenti. Allora, intanto ciao Stefano, ciao Alessio e ciao Alessandro. Mi fa paura Alessio che dice ho due notizie da darvi e poi apre due punti. E le... Martina toglie l'audio. Da... Ho già fatto, eh, ho già fatto. Brava, grazie. <ride> allora, vediamo, vediamo, vediamo cosa, che notizie ci deve dare Alessio Malaguti. Mi sono tagliato le unghie di piedi e ho trovato i biglietti per sabato. Bene, la prima mi, mi, mi interessa relativamente, la seconda mi rallegro, mi rallegro per te. Mi rallegro Buon per te. te. Esatto. Ciao Paolo, ciao Maurizio e Francesca, ciao Mauro. Vabbè, allora, eh, ragazzi, eh, partiamo da qua. Zero punti in trasferta. Eh, in trasferta non si schioda il, il conto dei punti. Perché? Si chiedono tutti e quindi io lo chiedo a voi. Io direi che è un argomento che stiamo affrontando da parecchio tempo ultimamente, quello del non fare punti in trasferta, con la variante che quest'anno riusciamo almeno a fare qualche cosa in casa. Eh, non avrei una risposta definitiva, se non la solita che si dà in questi contesti, ovvero il trasporto del tifo in casa, Ah, la ti giochi la nostra... carta? Sì, okay. la gioco subito perché mi sembra il caso. Per, per buttarla in cacciara, subito. Esatto, io credo. A parte che io... tu la la domenica, neanche l'hai vista perché eri da qualche parte a bere e a mangiare. Uh, sì, esatto, però comunque, da quello che ho capito <ride> no, non mi sono perso niente. No, a parte gli scherzi, eh, io okay. credo che sia ancora un non argomento a questo punto della, della stagione. Vediamo più avanti. Eh, io la settimana scorsa l'abbiamo commentato eh, anche qua nella nostra diretta. Non vorrei cominciare la polenta del zero punti in trasferta che si fa fatica dopo così poco. Vediamo, adesso il campione statistico è ancora troppo, troppo piccolo mm. eh, e quindi dai, vediamo. insomma, Non, eh, non mi sembra un dato da, da analizzare, ecco. non mi sembra un dato sensibile guarda quanta gente che ci sta salutando sì, tanta gente ci sta salutando li, li, li salutiamo tutti ovviamente Elena, Consuelo, Daniela eh, Massimiliano, Sole, Davide eh, Consuelo giustamente ci, ci ha detto siete mancati, ma in realtà Consuelo, abbiamo già fatto due puntate prima di questa eh? e, e ci chiede perché Luca Mora non gioca? Beh, eh, Luca Mora non gioca perché l'allenatore non, non lo considera molto semplice ma questa è una cosa che aveva già detto Tarantino prima che chiudesse il mercato che l'allenatore non, non ha grande considerazione tecnica di Luca Mora, sottolineo tecnica, non, non si parla di considerazione umana e professionale, e, e non riesce a trovargli un posto nella sua idea di calcio, e quindi per adesso Mora scalda la panchina. C'è da dire però che lo stesso Tacopina fece una menzione abbastanza importante nel suo podcast l'audiolibro la della sì. scorsa settimana, sì. e disse insomma di avere comunque una stima nei confronti di Luca e tra l'altro che è un po' la guida per i giovani all'interno dello spogliatoio sì, sì, infatti diciamo ehm... che è un po' non è niente di che però da qualcosina dice, cre credo in Luca, ma anch'io credo in Luca però secondo me ha poche speranze di entrare nelle grazie di Clotet a meno che, a meno che l'allenatore non decide di fare una variazione di spartito e qui mi collego al discorso dei punti in trasferta cari Leo e Martina perché, perché eh, è possibile che l'idea di calcio di Clotet sia eccessivamente ambiziosa in alcuni contesti perché abbiamo visto mm. che quando si gioca contro avversari che prediligono stare belli compatti dietro e poi provare a, a infilarti con azioni di contropiede, la spalla oggettivamente un po' soffre. Anche perché nell'idea di calcio di Clotet, tu dovresti segnare tre gol a partita, di fatto, per quello che macini in termini di gioco, ma questi tre gol a partita in questo momento ancora non arrivano. Quindi sono arrivati col, col, col Vicenza, sono arrivati col Pordenone, sono arrivati cinque, ma in condizioni abbastanza singolari, no? col Pordenone in dieci tutta la partita, con una squadra che tra l'altro abbiamo visto insomma, è scarsotta perché perde dappertutto quindi mm. no, no, potrebbe, Mora potrebbe entrare in un ragionamento nel caso in cui Clotet decidesse di giocarsela un pochino più prudente, ma dopo ci arriveremo su Clotet e sulle sue idee sospetto che questo non succederà c'è da dire a quanto eh, hai detto tu anche la questione che secondo me si è vista molto nell'ultima partita: che mh, si sono visti molti calci da fuori. Quindi tutta sì. la sua idea di attacco mirata non lo so, non sta dando i risultati sperati. Ma allora, ehm, nell'articolo di oggi di Sergio Restano, che è il nostro match sì. analyst che fa la lavagna sì. tattica. In realtà lui l'ha spiegato piuttosto bene che comunque eh, la spalla che abbiamo visto fino adesso ha cambiato pelle, eh, più che pelle, ha cambiato modo di giocare. Nel senso, le prime pelle. partite era più all'attacco, attaccava costantemente. Abbiamo visto con la Ternana che seppure abbia fatto 19 tiri in porta contro gli 8 della Ternana… No, 19 tiri totali, non importa. 19 tiri in eh, sì, sì, scusi, 19 tiri totali contro gli 8 della Ternana. Allora, orla, come subito… Ti devo correggere, <ride> io sono quello hai pignolo… Ragione, e... hai, hai ragione, cioè... hai ragione. Il pignolino. Pignolino. Pignolino. pignolino. Comunque sì, 19 tiri Il totali È un pignoletto, pignoletto, <ride> pignoletto <ride> che si beve contro Anzi, no. gli 8 della Ternana. Comunque si è andato a meno, a fare un pressing alto, anche sul portiere, come abbiamo visto nelle prime partite. Quindi forse Clotet sta un po' eh, rimodellando la SPAL anche sulla base del materiale a di disposizione, perché lui aveva un'idea e poi non è detto che riesca a portarla avanti con gli effettivi che ha adesso a disposizione. Mm. Ma sì, eh, intanto eh, vedo che piovono commenti. Martina, se vuoi citarne qualcuno? Sì, stavo leggendo adesso eh, un commento di Federico Matteucci che ha già preso per, come dato di fatto l'esonero di Clotet per ma far no, giocare un gioco. <ride> <ride> eh. Salutiamo anche Fabri nel frattempo che ci segue. Ciao Fabri di esatto, Simone, il nostro ciao storico Fabri. fotografo. Ti saluta. Dall'altro lato arriva un commento di Mauro che ci dice finalmente si vede una squadra che gioca, sono anni che non vedevo giocare bene la spalla. Sì, è vero, ma preferiamo vederla giocare bene o preferiamo vederla vincere? Perché poi ehm, nel caso di Clotet, credo sia stato reso eh, abbastanza chiaro che conta di più il percorso della destinazione, no? Cioè sì. Clotet ci dice sempre, stiamo cercando di impostare un certo tipo di mentalità un certo tipo di gioco un certo tipo di automatismi di meccanismi e quindi servirà tempo, lui ha detto ci vorranno 12-13 partite prima di capire cosa possiamo fare effettivamente ma la SPAL che ha come obiettivo dichiarato e sottolineato la salvezza, si può permettere 12-13 partite di esperimenti? domanda, corollario a questa domanda, eh, anzi nota a margine di questa domanda non sto dicendo che adesso Clotet debba cambiare la sua idea di calcio, ma può essere che la sua idea di calcio sia un po' troppo ambiziosa in funzione dell'organico che ha a disposizione e della sua inesperienza? Allora, secondo me sì, nel senso che eh, Clotet mh, è partito con una squadra che era un cantiere apertissimo, ovviamente devo citare i cantieri anche oggi perché sapete che altrimenti non sto bene. Vabbè, eh, di quello che, che, che ti esatto. occupi. Esatto, eh, e quindi poi diciamo che la costruzione è stata fatta un po' man mano anche su quello che si poteva recuperare, perché comunque in ritardo, con, con un budget buono, comunque non eh, eccessivo. Eh, io credo che Clotet eh, dica un par di percorso di crescita, ma siamo sicuri che in realtà dentro di sé <ride> pensi veramente a questa cosa, perché io questa, oggi mi sono preso la briga io, di riguardare: secondo me sì. Non lo so, sì. perché io mi sono preso la briga di riguardarmi 4-5 volte il video che ha mandato eh, l'ufficio stampa della SPAL nel post-partita. Oh, andiamo lì allora. okay. e vedere, sì, cominciamo ad andare verso quella zona lì, Dato di questo, <ride> mi sa che parleremo Beh, un po'. Guarda. Dobbiamo parlare anche di tiame? Eh? Sì, sì, sì, però eh, il modo insomma, Clotet l'abbiamo visto. sempre uno per me in conferenza stampa, sembra abbastanza calmo, ben disposto vedere come si infervorava nel parlare della partita che gli ha, ri ha ripetuto in 5 minuti e 34 di intervista eh, per il periodo di 3 minuti ha detto che gli dispiaceva tantissimo insomma io l'ho visto veramente provato e eh, quindi ma provato, detto, gli, ma... Giravano, gli giravano le palle gli giravano dai. le palle, gli giravano eh, le palle eh, però... è detta come ho detto eh, sì. però Orla, eh, uno che dice vediamo la spaltra 12 partite secondo me questo eh, incidente dovrebbe far parte del percorso quindi io me l'aspettavo, come dire, un po' più calcolato sotto questo punto di vista. Quindi io non sono più sicuro che in realtà eh, lui abbia veramente intenzione di aspettare 12 partite. Secondo me, lui, questo è quello che dice, eh, e forse anche sul ruolo, però in realtà si aspetta qualcosa di diverso prima, altrimenti eh, non si spiegherebbero tutta una serie di cose che sono state dette anche con, insomma, in maniera abbastanza esplicita. Mm. Comunque e vedo il che... Nel frattempo... Fiede... Ah. Sì, no, vedo che Federico insiste con questi commenti ma eh, non, eh, non, non è questo il punto nessuno sta criticando Clotet, stiamo solo facendo delle considerazioni per capire che equilibrio può trovare questa squadra perché a differenza di Leo io non credo sia casuale che questa squadra lontano da Ferrara ha fatto solo risultati negativi non, se, Leo dice è un campione troppo limitato per dire secondo me c'è un filo molto sottile che lega questi risultati poi sul fatto che a tutti piace il gioco d'attacco, che piace vedere una Spal che fa due tocchi, che aggredisce, che attacca con 8 9 uomini l'area avversaria, non ci sono dubbi su questo, non ci sono dubbi, cioè, eh, lo preferisco sì, lo preferisco al gioco di, di Biagio, non aveva un gioco, ma cioè, perché è arrivato in un contesto cioè, disperato, ma lo preferisco anche al gioco di Rastelli per dire che aveva tutta un'altra idea manca Ma il gioco dire... di semplici se vogliamo è più divertente questo anche se semplici sì, vinceva sì, è, più, è più divertente, dico solo quando è che arriva il punto nel quale l'opinione pubblica o gran parte di essa dice, di, dirà sai che forse preferisco divertirmi un po' meno e vedere quattro palloni in tribuna e sgraffignare una vittoria 1-0 con una scarabuzzlona invece che eh, vedere che fa 65% di possesso palla, arriva davanti all'area e poi non segna, questo era il ragionamento che stavo facendo io mm. C'è da Ma dire che lo stesso è... Federico eh, diceva eh, che appunto dopo sei partite con una squadra costruita negli ultimi giorni di mercato eh, avere pazienza sia sì, il minimo il gioco alla lunga porta i punti giocare male si deve sempre puntare al culo si può dire in diretta, non lo so, no, sì, sì, no, eh, sì abbiamo così. detto anche di peggio, okay, di peggio è, quindi vai tranquilla. Martina, no, qua è uno spazio libero a meno che non si diffami qualcuno. <ride> eh, allora, eh, sì, mh, il ragionamento non è sbagliato. Infatti, quello che stavo dicendo è do, dove è l'eventuale punto, punto di rottura. Non sto dicendo che ci sia un punto di rottura, ma dov'è l'eventuale punto di rottura? Comunque, vi, vi voglio proporre una, una cosa che si lega al, al discorso di, di Tiam, e allora un lettore eh, ieri proponeva una teoria su Clotet, perché Leo tu hai detto non ho mai visto Clotet così preso male, perché Clotet nel post partita ha fatto delle dichiarazioni che sono sembrate andare eh, come dire, frontalmente contro Tiam, no? Eh, dicendo che sono, sono gol che non si prendono tra i professionisti eh, dovevano, dovevamo fare solo due cose uno parare quel tiro e due eh, cercare di far gol sostanza, che poi è il senso del gioco del calcio, ma al di là di questo comunque è sembrato un po' un attacco frontale a Tiam tuttavia un lettore che è Patrizio Rossi dice a nessuno è venuto in mente che parada in spagnolo vuol dire fermare quindi c'è cioè il verbo parar sentendo bene l'intervista dice che il tiro andava parado cioè fermato e evitato non sono così sicuro che desse la colpa a Tiam. Quindi infatti ho scritto qua sotto, Sai che... Clotet lost in translation, secondo voi è una teoria valida? È una teoria Se, secondo me valida. Sì. Se, eh, si vede secondo me molto bene nella foto che è stata pubblicata nell'editoriale di oggi, eh, dove si vede comunque una difesa che è completamente è certo. e, che lui, e che Martella aveva un'autostrada davanti a sé, e, mm. e quindi lui, tu, se, se la teoria, se ho ben capito, è quella che ci sia da fare una spartizione delle colpe, io sono abbastanza d'accordo al riguardo. Mm. Non che poi allora... Chiama non abbia colpe nel non averlo preso, perché ha sbagliato ed è evidente che è sotto gli occhi di tutti, però non... non non lo so, nel mio buon animo credo che... Una credo che Leo ho si... sì, so, No, no, è vero, che... è vero. No, quello che dice <ride> la polli è totalmente... Cioè, io sono assolutamente d'accordo. Eh, ne avevamo parlato anche nella diretta scorsa delle possibili problematiche di comunicazione. Ora detto che secondo lui non era un fattore che poteva determinare... In questo caso non c'entra niente quel discorso, però eh, il motivo per cui sono andato a riascoltarmi la... proprio l'audio e, e il video della conferenza stampa che poi nella conferenza stampa era un'intervista era perché quello che ha detto Clotet anche nella frase degli errori lui ha detto gli errori del primo gol non può passare nel calcio professionistico quindi lui non ha parlato di errore poi non siamo qui a fare il processo di discardi vive sezionando le parole però ho ascoltato l'ho mai volte perché lui ha parlato di errori del primo gol poi anche quello che ha detto Patrizio Rossi, eh, come detto tu, Orla, in qualche modo può essere significativo. Ma in ogni caso, nei primi 5, anzi nei totali 5 minuti e 34 della di, di, di interviste, comprese di domande di Menegatti, mi pare, eh, i primi 3 minuti Clotet non ha fatto menzione ad errori. È venuto al terzo minuto in cui ha detto questo discorso qui, che poi appunto ha aggiunto nella frase successiva che la spalla mancava di due cose, uno fare gol e parare il tiro, che eh, magari forse aveva un significato diverso. Ora, mm. non vogliamo eh, fare gli avvocati di Clotet dicendo che eh, ah, forse ah, non voleva ah, dire quello. Eh, esatto, anche perché ci stata coppina. <ride> Però secondo me, ehm, insomma, forse tutto il can-can che è stato fatto a seguito della conferenza stampa di, di Clotet forse può essere un po' smorzato ecco. allora io per sicurezza la conferenza stampa prepartita di, di Spalparma non ci vado no ma eh, <ride> no vabbè <ride> ma, eh, de devo, devo dire eh, è, una teoria, è una teoria che sta in piedi non so, non so però fino a quanto possa essere applicata perché allora i casi sono due, o tutti i giornalisti che hanno ripreso quell'intervista quell l'hanno tradotta male e hanno scritto delle stupidaggini che è anche possibile. Eh, non sto dicendo che siamo al di sopra degli errori, oppure, oppure anche lui nella scelta delle parole è stato un po' incauto, perché è vero che ha ancora delle difficoltà con la lingua italiana, però, insomma, mh, messa giù come andava come è stata messa giù con quel tono di voce, con quella scelta sintattica, sembrava volesse prendersela un po' contiene dicendo, Oh cioè quel tiro lì va parato punto no anche perché è oggettivo che poi Tiamo lì ha fatto un errore nel senso che, che, che interpretazione a parte insomma era un tiro che un portiere di quella taglia lì secondo me deve prendere però vorrei fare una contestualizzazione ulteriore ehm, a parte che Federico dice provate a sentire il traduttore della conferenza stampa della presentazione di Tacco <ride> che non ha che non ha, eh, non ha, eh, anche Max lo dice ehm, no bisogna fare una contestualizzazione eh, mo molte, quasi tutte in realtà sale stampa eh, nei post partita sono ancora chiuse il che ma francamente mi sembra un po' ridicolo eh, quindi come funziona in trasferta almeno per adesso che e per la SPAL per la SPAL esatto poi le altre squadre non lo so però per la SPAL funziona che l'ufficio stampa eh, registra un video con Clotet con domande completamente arbitrarie cioè non c'è un Soprattutto quando la spalla ha fretta di tornare a casa, come a Terni, perché quindi probabilmente avranno fatto quelle interviste e poi sono saliti sull'autobus e sono tornati a casa. Eh, non c'è un meccanismo con il quale i giornalisti in, in possono interagire o fare delle domande? No? Mi, figuro, mi figuro che se ci fosse stato anche solo una chiamata Skype di gruppo, come si fa nelle partite in casa, ci, ci poteva essere una spiegazione migliore, nel senso che a seguito di una frase come quella che ha detto Clotet, qualcuno avrebbe alzato la mano e detto «Scusa, ma quindi te la stai prendendo con Tiam?» e lui avrebbe detto «No, no, no, io intendo questo». No? Quindi questo problema dell'host in translation eh, è accentuato anche dalle modalità con le quali vengono fornite le, le informazioni post partite. Sì, mh, fermo restando che comunque eh, tradurre, metter, trascrivere diciamo, quello che dice Clotet in un articolo eh, è comunque un compito di interpretazione perché ci sono alcuni termini che lui dice in spagnolo che magari eh, il cronista di turno riporta in un modo l'intaglia, li insomma è sempre un po' è sempre un po' complicato quindi in una situazione eh, delicata come questa dove magari lui proprio non, non so se non volesse dire quella roba lì però forse poteva anche non volerla dire eh, è stata presa e è stata fatta su una, una polenta infinita mm. comunque la risposta ce l'abbiamo sabato, perché lì si capisce se uh, la SPAL, quindi Clotet, che eh, te tecnicamente è lui che decide, darà fiducia a TIAM oppure farà giocare qualcun altro, un profilo più esperto, visto che ce l'ha. Hmm. Eh, allora um, Emiliano dice ragazzi almeno badiamo al fatto che Clotet non è banale, di solito le sale stampa sono scontate e poco banali, frasi fatte risposte non risposte, eviterei di calcare questa questione sì sì ma Emiliano non, mi, non stiamo calcando su niente, eh. in realtà stiamo discutendo di una teoria alternativa che fino a ieri nessuno aveva preso in esame e quindi ne, ne, ne, abbiamo, ne abbiamo parlato ma non, mh, non, non stiamo mica facendo processi a nessuno, cioè, ci stiamo interrogando eh, tra di noi e insieme al pubblico che ci sta seguendo su questo tema che è effettivamente è un tema valido e legittimo insomma, e, e mi faceva piacere spiegare come vengono raccolte le dichiarazioni di post partita detto questo Clotet eh, esprime concetti che effettivamente vanno un po' controcorrente rispetto a quelli dei suoi colleghi e questo non può che rallegrarmi perché l'anno scorso con le conf certe conferenze stampa sia di Marino sia di Rastelli Insomma, non dico che potevamo scrivere eh, le dichiarazioni in anticipo però poco ci mancava ma anche semplice, era così. Infatti, mi ricordo di aver eh, non so se Leo tu forse la ricordi che avevo preparato la cartella del bingo con eh, le varie frasi e ogni volta segnavo. Eh. Sì, semplice, non era molto divertente. andare a sentire no, non tanto. a proposito <ride> di problemi linguistici, Sara ci fa notare che Buscar a Ferrara può essere frainteso. <ride> <ride> sì, diciamo che il ferrarese e lo spagnolo hanno degli interessi li... particolari. <ride> particolari Beh, vi racconto questa, stiamo andando un po' per la tangente ma tanto questa è la specialità di, della casa esatto. um, prima della partita con la regina forse eh, Clotet fa tutto un ragionamento eh, e dice mi piace perché eh, in questa città eh, il sostegno dei tifosi va a, a sumar eh, qualcosa, cioè ad, aggi ad aggiungere carica, no? Eh, e Mauro Malaguti eh, dopo la conferenza stampa gli fa stai attento però che Sumar a Ferrara può dire un'altra roba <ride> e allora gli ha dovuto spiegare però è stato, un momento, è stato un momento divertente, è stato un momento divertente perché eh, gli ha detto guarda che se, se, se, tu, se tu ci la prova a Sumar a qualcuno a Ferrara potrebbe anche risentirsi <ride> però dai, sarà bello capire nella conferenza stampa di venerdì eh, cosa voleva dire perché sicuramente lui puntualizzerà la questione anche se sicuramente gli verrà chiesta ecco. penso di sì ehm, ok, allora passiamo sul discorso, vedo che qualcuno ha già cominciato a, a parlare di Tiam quindi parliamo neanche noi Uh, pro e contro Tiam perché dopo, dopo la partita ovviamente si sono scatenate le discussioni a dir poco furiose mi sento di dire perché ho guardato un po' il tasso di commenti che c'era sui social era altissimo um, io uh, credo di essermi già sufficientemente schierato uh, sull'argomento scrivendo un editoriale l'altro giorno quello che voglio chiedervi è quando avete visto le immagini di quel gol uh, Leo non le ha viste in diretta perché era impegnato a fare altro cosa avete pensato? Bye, no, no, no, non posso dirlo in diretta che cosa ho pensato in questo momento. Fai una parafrasi. <ride> parafra, Però parafra. si, si, posso dire tranquillamente che non è una... Hai pena. invocato delle divinità egizie? Sì, okay. sì. anche okay. non egizie. Comunque... Okay. Eh, okay. Cioè, posso dire che non è una scena mai vista cioè, un errore del portiere cede, è una cosa che succede spesso nelle partite è ovvio che in determinati contesti risulti enfatizzato dal fatto che ce ne avessero appena annullato uno poi per tutto il resto della partita abbiamo cercato di inseguire un pareggio che non è arrivato e secondo me lì la colpa di Tiam è stata boh, ingigantita e non si è neanche tenuto in considerazione le due parate successive che ha fatto, che secondo me un po' di merito gli si poteva dare al riguardo. Comunque, questo è, è stato il mio pensiero, anche postumo, non all'immediato, ripeto, non è ripetibile. Leo invece... Eh, no, niente, ho pensato... Beh, a parte che tato, Leo, ne approfittiamo, approfittiamo. Domenica sera, mentre succedeva, probabilmente le, le chat, tipo i gruppi di Whatsapp nei cedito, traboccavano di commenti sulla questione. <ride> esatto. No, intanto chiediamo anche ai nostri amici che, che ci stanno seguendo che cosa hanno pensato, così vediamo un po' di, un po di calore. E, no, cosa, cosa volete che abbia pensato? Quello che hanno pensato tutti. Cioè, Zio eh, che, ha fatto, che, ha fatto, esatto, <ride> che ha fatto una cappella, c'è cioè, poco da dire, eh, lo sa anche lui. Cioè, non è un segreto, più che altro è da capire eh, perché, anche perché il tiro è arrivato. Non so esattamente la, i metri lineari che ah, c'erano tra, tra, tra, tra i 25 35. e i diciamo. no, eh, eh, esatto. 35, no, io... esatto. No, cazzo, 35 sono Eh, tanti, non, so, non mi ricordo. È comunque un, cioè una distanza siderale comunque per un tiro eh, con lo specchio completamente aperto. No? Quindi è veramente strano che lui abbia. <ride> Uh, aveva preso un gol del genere uh, però um, come dice la polli poi ha fatto due parate buone mm. quindi eh, non lo so uh, non lo so comunque non è lui che decide di andare in campo questa è una cosa che, che secondo me bisogna sottolineare cioè uh, che tian fosse giovane che dovesse crescere che dovesse fare un percorso di crescita e tutto quanto mm. uh, lo si sapeva ricordiamoci della partita col Brescia di... diremo l'anno scorso ma non era l'anno scorso, perché era un pochi mesi fa era l'anno scorso calcistico allora, se tu sai che hai un portiere giovane eh, che vuoi in rampa di lancio che vuoi farlo crescere accetti anche queste cose qui perché eh, non sarà Tiam che ha sbattuto i piedi per terra e ha detto a Clotet fammi giocare per forza e non è neanche stato lui che ha obbligato la società a tenerlo e considerarlo come titolare, quindi Secondo me eh, fa parte del, del rischio del, che ci sei presi in a inizio stagione. Mm. È inutile che adesso eh, ci stupiamo. Allora, Volevo... Intanto, Volevo... Sì, scusa ah. Marti, intanto saluto Gianni Dolcetti che dice che il mister premia il gioco e il talento e una bella boccata di riaffresco. Sono d'accordo con te, infatti. Eh, credo che, che questo nessuno lo tolga a Clotet. Vai Marti. No, dicevo che volevo leggere un po' dei commenti che sono arrivati in questo momento. C'è Giacomo che dice: Ti amo colpevole a Pisa, Reggio Eterni. Non ricordo grandi parate con le squadre a Ferrara. Secondo me è giusto dare fiducia a Seculin. Oh, Seculin ha giocato tipo 12 partite negli ultimi dieci anni, una roba del genere. Quindi sì. boh, non lo so. Io non mi sentirei così tranquillo nell'invocarlo, però va bene, ci sta no, come pensiero. Io d'accordo con, con la tua linea. Poi okay. arriva un commento di Andrea Sartini che dice ti amo saluto sempre la curva, per me basta questo, che sembra quasi <ride> l'assassino che dei chiede i vicini salutava sempre. Esatto, perché Meret è, la, è il vicino che non saluta mai. Mered si è preso, mi ha fatto 48, sì. Esatto. Eh, Poi continuano vai, vai. quelli a suo sfavore, ti amo recidivo, eh, Massimo dice invece Tiam è stato lasciato praticamente da solo e nessuno che mancasse gio marcasse il giocatore della Ternana è davvero solo colpa sua? Assolutamente no eh, inoltre ci dicono mettiamo sulla bilancia anche che è un portiere che non esce mai eh, di è un il po ideale per un papà apprensivo <ride> <ride> eh, ehm, no però posso dire una cosa che adesso ovviamente mi tirerà addosso eh, un sacco di attenzioni no non richieste eh, leo soprattutto tu perché eh, a martina la scorsa settimana non c'era stava imbiancando la casa ehm, ti ricordi che avevo indicato tra i miei protagonisti in negativo al termine della diretta sì. Quindi sai io chi ho chiuso, chi <ride> ok. Io ho <ride> fatto questo gioco, non lo voglio più fare. Io, perché, io so. mi marco un punto, eh, perché <ride> sono già due, eh. sono, già due. <ride> sono già due perché tu hai detto Mancosu, che eh, però ho giocato bene. Eh cosa, giocato sì, bene. Ma non è stato un momento decisivo in positivo. No, però ha messo in porta sec e poi sec ha sbagliato. E beh, poi... allora perché Marta... non parliamo di sec? A proposito, eh, esatto. Ecco, aspetta, allora, aspetta. infatti, la Marta aveva detto protagonista in positivo sec. E infatti, esatto. La Marta <ride> sarà... <ride> sarà anche il turismo stasera. No, allora, però. Eh, Amiga, bisogna avere la, lucidità, la lucidità, dai, basta <ride> per, eh... per mettere sullo stesso piano. Eh il gol che si è mangiato sec, mangiato, il gol che eh, non ha fatto sec davanti alla porta, perché comunque va bene che era spinto dal difensore dalla sinistra, ok, però comunque quantomeno la porta la poteva beccare, e eh, quello che ha fatto Tiam. cioè adesso io non è che esagererei per, eh, cioè, per buttare la croce addosso a un giocatore piuttosto che a un altro, Tiam ha fatto una cappella, è vero, ma voglio dire, ma poi ha fatto cioè, anche due paratoni. Ha fatto anche due paratone. Infatti Sara ci sta dicendo se qualcuno avesse fatto un gol lo staremmo ringraziando per le due parate. Già. Sì, è una roba che tipo gli dai sette in pagella invece di dargli cinque, cinque e mezzo, insomma. E questo Mi fa ridere il commento di Paolo dice per me è il che aveva al sole <ride> <ride> Comunque guarda, guardate Beh. che le lampade degli stati sono strapotenti, eh, quindi... È caso che non era il sole, ma. vabbè. E, no, avevo visto un commento che mi, che mi. aveva intrigato. A parte Beatrice che dice che ho guffato, sì, è vero, no, non ho guffato, in realtà, è che. non so, in qualche, in qualche cellula del mio corpo me lo sentivo. Ecco, diciamo così. E, su Sec, um, è vero che calcio di destro, che non è esattamente la sua specialità, però, senz'altro, poteva fare meglio. Ma infatti, se andiamo a guardare le pagelle. Assortite, gli sono stati appioppati dei Gran 5 poi alla fine. Quindi ha fatto una prestazione non proprio, non proprio entusiasmante. A maggior ragione perché è uno degli indiziati principali eh, per tutto quello spazio lasciato a Martella. Eh, L'ha sottolineato mm -hmm. già il nostro match analyst: insomma, che lì la, la squadra si è mossa male complessivamente, ma lì verosimilmente ci doveva stare sec. A, a fare interdizione, però sai che era da tutt'altra parte, quindi questo non è, non è avvenuto tanto che si è dovuto praticamente è dovuto fare una spaccata esposito per provare a, a, a andare a intervenire. Ah, Stefano dice: Bedisci: si è pentito di andare a Torino, fa il secondo a Savic. Allora, che si sia pentito di andare a Torino può essere anche se gli hanno fatto un bel contrattino, quindi, probabilmente non ha motivo di lamentarsi da quel punto di vista, fare il secondo a Savic. Eh, Devo dire che Savic finora pensavo avrebbe fatto peggio, invece, tutto sommato non mi ricordo sti gran Svarioni. Eh? Poi, sì, ma tra Berisha e Savic, insomma, dai, sì, anche loro, parecchio. però, avranno fatto una scelta strategica, magari. Non so. Savic è più crescere... giovane, si vede che, che esatto. cre crescono. Cioè, come dire, credono eh, Vagnati e Juric credono nel suo potenziale e vogliono vederlo all'opera perché se uno gioca 15 partite da professionista non è che puoi farlo crescere più di tanto. Contiamo, la, la storia è la stessa. Eh, I problemi arrivano pure dal lato di Dickman, dice Massimo. Sì, però in quel, nel caso del gol non c'entrava niente Dickman, anzi ha fatto una onesta partita. E poi Dickman, esatto, sì, sì. Per una eh, volta che è non è preso bello. in causa negli episodi negativi. Sì, vabbè, sei un po' pungente nel dire questo. Eh. <ride> Vabbè, ah. perché tu non sei una grande estimatice di Digma, diciamo. Ma no, vabbè, al di là di quello, diciamo che sto parlando, penso, <ride> un po' a nome di molta, buona parte della tiposeria per la Non mi sento di, di ergermi. No, intanto Politi si è beccata della, della pungente da Orla, è già questo, <ride> voglio dire che è indicativo. Chi... Ah. A me piace Comunque. chi è pungente. Beh. No, no, lo so, lo so, ma infatti mi faceva ridere sì. che tu dessi del pungente a qualcosa di sì, qualcun altro. <ride> però no, vorrei... però... Ah, perché ha ragione io la polli, Orla. Scusa, aspetta. Sì. Io sono ha, ragione ha ragione la Polly Ha ragione la polli perché comunque fino a due partite fa c'era il tiro a bersaglio su Dickman. Quindi mm. ogni cosa che... Lì sembrava il problema due partite fa, il problema era il terzino destro. Adesso sembra il portiere. Probabilmente sono entrambi, eh, per carità. Però... Eh, per risolverli vuol dire che allora tu hai una squadra da, so, da una parte molto alta della classifica non per il campionato col fare la spalla mm. um, ci tira le punizioni Stefano dice noi abbiamo Viviani e allora andiamo su questo argomento uh, sliding doors Viviani versus Schiattarella perché sabato ci sarà questo appuntamento a metà campo. Ah, voglio rispondere anche a chi prima aveva chiesto notizie su Tripaldelli: eh, Tripaldelli ha avuto un problema muscolare. In teoria dovrebbe recuperare. E in teoria, poi in pratica non lo so, magari chiederemo questo a Clotet. Um, Viviani verso Schiattarella è interessante come sfida perché sono due centrocampisti abbastanza diversi, direi, per caratteristiche, per quanto eh, entrambi ormai si siano specializzati nello stare davanti alla difesa. Eh, ricorderete che eh, Viviani e Schiattarella furono protagonisti di una, chiamiamola staffetta nel, eh, nell'inverno del 2018, che eh, intanto Buzzo ti, eh, lancia l'hashtag Viviani: sbloccali. Eh, <ride> <ride> Grazie Buzzo. Ci crediamo, dobbiamo arrivare all'ultima di campionato sbloccati da Viviani, e, <ride> No, dicevo, vi ricorderete, Viviani titolarissimo con semplici, poi esce dalle grazie del mister, gioca a Schettarella davanti alla difesa che fino a quel momento aveva fatto la mezzala e, e quel campionato viene eh, concluso con una salvezza, ovviamente non a causa di questa mossa, però quella fu una delle mosse che eh, permisero alla Spaldi di, di portare a casa la pellaccia in un campionato nel quale non sono così sicuro fosse realmente più forte del Crotone infatti il Crotone andò giù per un punto cioè, non, non tanto di più e è Semplice allungò la carriera Schiattarella con questa mossa perché da me scala Schiatarella avrebbe giocato l'ha detto molte volte, eh. volte. Schiattarella mm. ha detto che devo ringraziare Semplice perché mi ha allungato la carriera mettendomi davanti alla difesa e infatti Schiattarella poi ha proseguito altrove con un notevole profitto visto che eh, due anni fa è stato mega protagonista del campionato stravinto dal Benevento l'anno scorso in Serie A ha fatto comunque la sua bella figura, questo è andato a Parma per provare a fare un'altra promozione in Serie A, mi sa che sarebbe la terza e sarebbe un discreto record, ma eh, mm -hmm. ci vuole provare anche Michele Castagnetti tra gli altri con la Cremonese. E quindi mh, sarà interessante vedere questa sfida e ho voluto citare questo episodio perché tanti ancora oggi dicono, ah ma perché cosa è successo con Viviani quell'anno? Eh, non giocava più, e è successo esattamente questo, l'allenatore ha fatto una scelta diversa. E poi gli è stata anche data ragione in quel momento lì. È così a occhio direi di sì. Eh, fermo restando che adesso Viviani però è diventato quasi insostituibile, indispensabile. Eh, ve lo sareste mai aspettati? No. Ok. Beh, dom domanda, domanda facile, effettivamente no, ma cioè non aspettavo neanche che nelle condizioni in cui era l'anno scorso potesse giocare a calcio eh, a certi vero. livelli ancora cioè, non no lo faccio spalla, dire a voi perché cioè... poi sembra che sia io no, quello che ce l'ha con lui ma non è vero ma, no, non è ma, è, lo ma penso nessuno tutti, ce l'ha con cioè... nessuno diciamo che ma no, no, io ce l'ho con è... ma, no, ma, ma che non, cioè, <ride> in questo <ride> preciso momento non con, no, non con i giocatori della spalla ecco. <ride> esatto. <ride> no Viviani oltre al fatto che dal punto di vista fisico è quasi irriconoscibile perché uh, vederlo correre dietro almeno tre giocatori mi sembra eh, e fare dei recuperi <ride> che lui, cioè insomma fa, fa cose che non gli avevo mai visto fare forse neanche il primo anno di AI me lo ricordo così in palla e, è veramente tanta roba e, invece vi vorrei chiedere che questa è un po' la perplessità che, che mi è venuta eh, guardando la partita è sostenibile per il gioco che vuol fare Clotel quindi un gioco verticale tambureggiante sempre in avanti sostenere sia Esposito sia Viviani contemporaneamente, perché comunque Viviani, per quanto faccia dei recuperi, per quanto abbia dei piedi che non c'entra niente con la serie B e poco, anche con la serie A forse, eh, non è sicuramente uno che dà una botta di vita al gioco. Ecco, è sostenibile Oddio, secondo uh, voi. Se andiamo a guardare anche i numeri di recuperi... Ok, sì, no... Um... Ok, Polli, elabora che io intanto vado a recuperare del statistico. Sì, sì. No, io nel frattempo volevo leggere un commento. Leggi di... anche commenti che vedo che ne stanno arrivando. Un commento uh, di Massimiliano uh, che è d'accordo un po' con noi, dicendo che è uno di quelli che deve chiedere scusa a Viviani perché lo dava per finito e bollito. Felicissimo di essermi sbagliato. Mm -hmm. eh, Elena, Elena sulla falsa riga, dice penso che nessuno si aspettasse questa rinascita di Vivio, però ragazzi, che rinascita. Marcello invece dice ma solo qui a Ferrara si dà via uno schiattarella perché è troppo lento quindi questa mm, non è stato dato via perché era troppo esatto. lento almeno questa non è la storia nei termini in cui la conosco io cioè, è che a lui era rimasto un anno di contratto voleva un rinnovo, la società non glielo voleva dare e quindi l'hanno ceduto tutto lì eh, detto questo mh, vorrei sottolineare questo commento di Dade che saluto eh, non so se lo vedete. Sì. Ok, vorrei che diminuisci il prezzo della birra in curva anche al costo di vendere Dicma. <ride> Quanto costa la birra in curva? 5 euro a boccale o di più? 5 euro dovrebbe essere rimasto il prezzo, però io sono andato una volta sola e non, non lo ricordo. Allora, chi Beh, va in... Allora, club, noi lanciamo la petizione per, per aprire l'aerospedale. Taglio dell'aerospedale. Del del taglio del taglio del... Eh, vabbè, quello, quello non succederà mai. 5, dice Davide. Ecco, 5 eh, okay. euro per una birra che probabilmente è anche un pochino anacquata. Comunque, lei... No, per tornare... su quello sono, sono a dire che non è vero. Vi ah, ricordo no, della mia no. lunga no. carriera come barista dello città. Del... Le mie birre erano buone. Ok, 5 euro, zio Vigio. 5 euro, ma cos'è che ogni 10 birre ve, ve ne danno una gratis oppure sì, sono sì, cioè, 5 claro, euro a gettone? Certo. Basta, oh. sì, figurati. No, Leo, però per, per, per tornare a quel di, discorso che dicevi tu prima, sono sì. un po' in disaccordo perché Darci secondo i me il, dacci, ti do i numeri. Il ragionamento secondo me va ribaltato, nel senso che questa squadra si può permettere di giocare con Mancosu, Sec e uno tra latte e latte crociata perché... Esposito e Viviani si fanno un mazzo che tu non puoi capire se vado a guardare il dato sulle palle recuperate loro sono sempre in cima ma d'altra parte è inevitabile perché giocano davanti alla difesa e devono smazzarsi questo lavorone soprattutto quando quelli davanti non se la, non, non se la sentono più di tanto di rientrare quindi mm. Viviani ed Esposito sono fondamentali come, come disse quel tifoso fondamentalissimi eh, esatto, esatto. Eh, mi preoccupa di più l'equilibrio e penso che preoccupi anche Clotet perché nei momenti di partita in cui per esempio Sec eh, si distrae un po' o magari è un po' stanco o l'altra ala si, si, si distrae un po' eh, si rimane esposti, l'abbiamo visto eh, per esempio co, con la Ternana ma l'abbiamo visto anche per esempio col Monza eh, mm. che il gol del pareggio del Monza è nato da una situazione di quel tipo in cui Monza ha avanzato un terzino e si è creata una situazione di superiorità numerica sulla fascia quindi, Esposito Viviani, più che altro bisogna augurar loro di, di, di avere polmoni d'acciaio di reggere 38 partite, perché è vero che ci sono Dariva, Zuccolini ed eventualmente Mora, però le alternative non sembrano di così alta qualità come sono attualmente i titolari. Ma non so, io su Dariva, allora, su Zuccolini non lo so, non lo so, nel senso che… Zucculini <ride> so se risentimenti muscolari e problemi appunto, vari… Appunto, appunto, eh. eh. Poi, però ti ti sappiamo, ti sappiamo ti che se, eh. se ti via Viviani e metti Zucculini perdi molto perché il gioco sul lungo Zucculini non, come Viviani non ce l'ha eh, secondo me non ha la stessa in, in, diciamo, eh, non, non ha neanche la stessa capacità di lettura del gioco però bisognerebbe vederlo so, in campo di fila io da Riva lo vorrei vedere perché quel poco che ha giocato secondo me ha fatto vedere buone cose anche a livello fisico Insomma, poi il giovane l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato eh, sugli altri due non lo so su Dariva sono un po' più perplesso invece perché secondo me come alternativa è più che valida anzi ero convinto addirittura che prendesse il posto di uno dei due, fermo restando che può ancora farlo visto che sono passate sei partite ecco mi aggancio a questo commento di Simone Benetti che dice Esposito giocatore sopravvalutato non so perché lo fa sempre a giocare quindi tu voti Dariva al posto di Esposito? Io vorrei vedere un giocatore con caratteristiche un po' diverse da Viviani e Esposito. ecco. Ma perché lui è sembrano... uno dei migliori? Prende sempre dei gran volti? No, è chiaro che Viviani ora come ora non lo puoi togliere, altrimenti è ovvio che si chiede l'esonero di Clotette. però <ride> non lo so. Eh, credevo di vedere qualcosa di, di diverso a centrocampo, ecco. Che ok, ci voglio, un po punze... Scusate, voglio punzecchiarvi, voglio punzecchiarvi. Cos'è che non vi piace di esposito se doveste, doveste trovargli un difetto? Ma allora, personalmente... <ride> la faccia della Polli dice tutto. Vuoi <ride> dare tu, Polli. Ma no, in realtà io ho pochissimo da dire, nel senso che lui era uno dei ragazzi che io vidi giocare ancora quando con lo spallino seguivo la primavera mm. e da subito notai che era un giocatore che avrebbe fatto qualcosa di buono da dirti che questo, in questo non ti momento... qualifica come osservatrice eh, no no assolutamente no. lungi da me definirmi più di <ride> quello che sono che ovvero niente comunque <ride> un difetto che, che... dobbiamo trovargli un difetto sto cristiano che difetto gli troviamo allora eh... perché è non riesce a entrare perché non riesce a entrare completamente nel cuore dei tifosi perché vedo tanti che dicono no non mi piace no, io... perché, no, perché? No, non me la io sento, sento io di parlare po'. Eh, io non me la sento di parlare per il cuore di tutti i tifosi, io ti posso dire quello che è il mio no, parere. Non perché eh, detto per voi, non per i tifosi. Eh, allora, per me, eh, ma semplicemente perché a me piacciono i giocatori che hanno un dinamismo diverso, eh. quindi qualcosa eh. di più. Quindi lui, eh, quando ha la palla, secondo me rallenta un po' il gioco, per quanto possa essere funzionale sotto altri punti di vista, in termini di recupero mm -hmm. su mm -hmm. Però a me piacciono i, giocati, i centrocampisti centrali quello lì, con delle caratteristiche diverse, anche forse fisiche, okay. no? che diano un po' più di okay. uh, sostanza. Poi Viviani adesso non si può togliere per quello che sta facendo. Quindi è chiaro che se c'è uno da sacrificare, è l'altro. Mm -hmm. E basta. Christian okay. Righetti dice che uno dei suoi difetti è che si tocchi sempre il pacco. <ride> <ride> Beh, eh, diciamo che se l'è toccato in maniera molto evidente a Reggio Calabria, ecco, de, de, de, de, de, de, li, e lì poi si sa so ancora come andrà a finire. Tra l'altro, a me sai cosa non piace di Salvatore Esposito, ma presumo sia una cosa riconducibile molto a, al, a, alla gioventù: l'enfasi, l'enfasi che mette in ogni cosa che fa. Cioè, eh, mm. fanno un fallo, cade fragorosamente, si lamenta un sacco eh, sì. qualcuno gli fa un torto e deve andare a litigare subito e con l'avversario e con l'arbitro ma stai calmo, stai calmo perché ti devi sempre far prendere in quella maniera cioè, capisco che sia quella un... è la seconda cosa eh, esatto, eh, okay, okay. che volevo dire però non è tecnica quindi eh, diciamo, l'ho lasciata come seconda però anche quello insomma, pensavo è... l'avessi lasciata a me <ride> Beh Polli però se vuoi puoi ribadirla <ride> No secondo me dai uno dei motivi è che al momento è un po', un po overconfident in quello che Overconfident? Talk. Overconfident La butta lì. <ride> Polli che, che, che, che ci, ci spara anche i termini inglesi eh. Martina Tacopina <ride> Esatto Dobbiamo fare la diretta con Tacopina e ci pensi tu a Va bene a va bene molto bene, abbiamo già, abbiamo già la diretta con Tacopino è uno dei miei sogni forse un giorno la faremo, non lo so potrebbe essere un po' un disastro però ok bene. anche tu qua sei un po' overconfident rispetto a cosa? <ride> rispetto alla tua volontà di voler fare la diretta con al tuo è desiderio, mm. allora eh, Leo, Martina, visto che sono riusciti a recuperare un dato e vediamo di coinvolgere anche chi ci sta seguendo eh, Edoardo dice over beh sì, abbastanza over eh, allora aspetta T Tacopaina dice Roberto Castello. hai ragione Roberto. Tacopaina Gio, -gio Tacopaina eh, allora ehm, quanti retropassaggi fa Esposito più di Viviani in media Adesso io qua ti risponderei con il video del salumiere non so se sei presente <ride> Quello che dice, ma io cosa cazzo? <ride> infatti infatti cioè... non vi ho chiesto di determinarlo, vi ho, chie vi ho chiesto di stabilire quant'è il margine di differenza tra il numero di retropassaggi che fa Viviani in una partita e il numero di retropassaggi che fa, che fa, allora, eh, che fa Esposito. Io non lo so, ti posso dire che secondo me Viviani ne fa di più di Esposito. Uh. Secondo me. Okay, Ma sì. io, io non me la sento di rispondere. Non lo so. Ne fa di <ride> più di me? <ride> no, secondo me eh, Esposito ne fa di più. Però... Mm. Ok, allora in questa stagione Viviani in una partita in media fa 16,7 passaggi in avanti 5,43 passaggi all'indietro in una sua prestazione standard. Mentre Esposito fa 15,5 passaggi in avanti quindi... In media uno in meno di Viviani in avanti e ne fa 6,66 all'indietro. Quindi uno ah, ne ne fa fa in più. In più. Eh, esatto. Quindi fa un passaggio ah, in meno in avanti e ne fa uno in più all'indietro. Era, eh, interessante, interessante, era, però... era, era, era, era andato sul largo. 8. Oh, <ride> se, se volete vado a vedere quanti ne fa Schiattarella. Vai. Vai, vai a vedere anche quante faschiettorelle. Ok, però state, state con... Facci, facci sapere facci anche facci poi quanti... 30 secondi... Okay. Me, me, meditiamo per 30 secondi, commenti, mentre tu aspetti... Commenti, eh... commenti, Aspetta. Come, Aspetta. voglio vedere un po' sì, di commenti. Spero che i record di Murgia siano integri, ci dice. C'è una versione dei brancetti. <ride> no, oppure se avete altre Federico altri numeri che volete stasera... chiedere a Orla... Federico, stasera, decisi, ha deciso di romperci le palle, però, perché dice che sto me, dormirò meglio. Vabbè, ma cioè, se, se, se quello che stiamo proponendo non ti piace, vai a letto, fai qualcos'altro, vai a fare una passeggiata, non c'è più il coprifuoco, quindi puoi uscire anche dopo le 10. E, ok, mm, fatemi vedere schiattarella, va là. No, se, se avete altri numeri da chiedere a Orla, tipo, non so, quanti passi fa Tiam a destra prima di <ride> no, no, no, farne no, una no. a sinistra, sono quei cosi che ora la piacciono tantissimo. Schiattarella fa quasi nove passaggi di media all'indietro, più di Esposito e più di Viviane. E più di Viviane. Già? Yeah. Sì. – Esatto. Eh, – Murgia esatto. non ci sono troppi dati disponibili, visto che quest'anno… Sì, anche perché non ha giocato, praticamente. Esatto, cioè, ha giocato tipo sei minuti in tutto, quindi… Vabbè. Va bene. Io ora devo dare un aggiornamento piccolo, perché Buzzo prima Cri... aveva chiesto e poi… Cri... Sai ah, che stato, ma hai stadio, ragione, hai sì. ragione, hai ragione, hai ragione, ma hai Ma proprio ragione. una velina, eh, diciamo che l'istanza ha chiesto agli indagati, in realtà è stata respinta, comunque sta prendendo una piega aspetta, che... aspetta. È... fai bene il tuo lavoro di giornalista, le difese… Degli indagati nel processo dello stadio hanno chiesto no, di sequestro. no. Ma no, volevo andare volevo molto non più Ho capito, Ma c'è anche chi guarda sostanza. e non sa tutta la storia. Vabbè, ho capito. Non posso ripetere tutta la storia dell'orso? <ride> invece, del sequestro devi farlo, dello stadio, eh... gli indagati. No. Signore, allora, no. allora, Gli indagati in realtà hanno presentato un'istanza per uh, il riesame e in buona sostanza di sequestro dello stadio che è stata momentaneamente respinta sta prendendo altre strade. In questo momento non, non stiamo andando nei dettagli perché secondo me non ne vale la pena. Eh, la SPAL sta andando avanti col progetto di Ingegner Calvi. Quindi, eh, diciamo che per quello che può interessare i tifosi della SPAL, ossia avere lo stadio disponibile il prima possibile, eh, sicuramente ormai ci sentiamo di dire che la, la strada più veloce sarà quella del progetto di adeguamento. Sì, aggiungo una cosa, che dopo la, la, che il Tribunale ha respinto questa, questa istanza, a, a, a, mi sono interrogato anch'io come ha fatto Buzzo, e, e parlando appunto con persone che, che lavorano alla SPAL, mi è stato detto, guarda, se anche noi avessimo presentato domanda, cosa che sarebbe stato inusuale fare, visto che noi siamo parte lesa in questo procedimento, quindi non è che dobbiamo chiedere, cioè, è, è il Tribunale che deve valutare questa cosa, ma noi non, non abbiamo. fatto poi facoltà di chiedere che venga sequestrato, anche se poi lì c'è il discorso bene pubblico, è un casino ragazzi dal punto di vista legale, quello lì è un casino che non potete capire, comunque si, si confida nel fatto che appunto l'ingegner Calvi, che è stato incaricato dalla SPA, di trovare una soluzione tecnica che faccia contento Pellegrino, che è il perito del, del, incaricato dal tribunale eh, si, ci siano dei tempi rapidi per questo insomma, però mi è stato fatto capire che non è dietro l'angolo sta roba, insomma lei è uno no, strutturato esatto stessa sensazione perché si tratta di un progetto molto complesso che deve mettere d'accordo non solo eh, il perito del incaricato della procura ma anche la fattibilità tecnica degli interventi, è tutto mm -hmm. lì, perché se, se l'intervento deve essere smontare la, la copertura della gradina, no, cioè, sostanzialmente no. Sì, diciamo che quello sono capaci tutti, non era necessario andare da Calvi a dire di smontare la... <ride> La, la copertura de, dello stadio potrebbero eh, venire no, anche da te, vero? no, vabbè no, perché ormai, ormai ho, ho molato gli ormai, ormai ma, hai, app eh, hai appeso l'elmetto al chiodo eh. esatto, sì eh, no, a parte gli scherzi eh, i tempi sono brevi ma non brevissimi nel senso che comunque la percezione che io ho avuto eh, non so se è stata addirittura confermata proprio dalla Spa stessa però vabbè non importa, è che Calvi possa in qualche modo collaborare con Pellegrino prima di presentare mm. ufficialmente la, mm. la proposta di adeguamento strutturale. Mm. Quindi, insomma… insomma mm. È un po' come diciamo quando che... fai leggere la tua tesi, laurea, relatori, ti ascolta, va bene, dai. Leggila eh, prima, te, per favore. Fi prima finiamola te. qua e siamo tutti contenti, no? Sì. Esatto. E invece, invece eh, l'altra notizia che sicuramente interesserà a tutti quanti è che probabilmente, e non riguarda la birra, però sarà che probabilmente dalla prossima partita in casa, quindi quella dopo il Parma, eh, ci saranno circa 2000 posti in più allo stadio eh, disponibili per eh, il discorso dell'HPL. Per dell anche se lì non ho ben capito perché negli stadi 75 nei teatri 80. È una cosa perché che non è... sanno più che, che, che, che cacchio fare. perché cioè È una stupidaggine colossale. Cioè, Che senso ha passare da 50 a 75 in uno stadio? Quando anche a 50 ci si ammassa. Cioè, ma, ma, ma, ma non solo nei settori popolari. Ma se io voglio andare anche solo a, in bagno al Paolo Mazza, cioè sono in uno spazio talmente compresso... Che cos'è? Sì. Ti e Quindi che senso sì, ha? Oh, sì. Ma Metti il 100%, è buona, dai, vabbè. Non so lo so, ma soprattutto un'altra cosa che non so se voi l'avete letta, non è un argomento che mi appassiona molto, quindi non mi sono informato molto, però il 50% facevano la scacchiera per garantirlo, quindi un posto sì, un posto no, in orizzontale e in ma verticale. Chi cre... diciamo. sì, lo facevano, ma chi lo rispettava? Chiaramente nessuno, però il eh, 65% allora... come li dividi? Sì, tra l'altro. Cioè, se fai tipo Forza 4... Se qua sei tu. Fai tipo Forza 4. Non so se no, te... cioè, Pensaci, come fai a dividere uno spazio del genere al 75%? No, non, non, non lo puoi fare, semplicemente. Ma è, è chiaramente una foglia di fico. Comunque, ultimi, ultimo giro di commenti, dai. Visto che siamo in tema stadio, c'è cioè un commento di Federico Matteucci che chiede eh, che eh, come il primo sequestro di due anni fa, solo tempi burocratici e pandemia? Infa, contestualizzando, io comunque continuo a non capire, forse avete spiegato, ma me lo sono perso, perché, perché si siano persi praticamente due anni dietro a questa questione ma, stadio. Allora, Leo, non so se ti è stato spiegato, ma da quello che ho capito io, da quello che ho capito io, Pellegrino due anni fa disse lo stadio così com'è, non, non va bene, così. ci sono degli interventi da fare, ma sono degli interventi che e vanno bene sul breve periodo, poi sul medio-lungo bisogna farne altri. La spada ha fatto quelli del breve periodo, ma poi non ha fatto quello degli de del medio-lungo, e quindi si è incazzato: ha detto, oh, no, beh, adesso chiediamo di no, una roba del genere. O, o sbaglio? Mm, sì, cioè, praticamente eh, Pellegrino aveva detto che c'erano da fare un tot di cose per mm. avere, eh, però, comunque, eh, il PM Barbara Cavallo aveva comunque concesso. La possibilità di utilizzare lo stadio per questo lasso di tempo eh, per dare tempo a chi di dovere di mettere a posto quello che c'era da mettere a posto sostanzialmente eh, mm. parte di questi lavori sono stati fatti non tutti mm. la cavallo chiaramente essendo lei una, un pm ha mandato pellegrino per verificare che le sue prescrizioni che aveva dato fossero state, eh, state realizzate Esatto, esatto. Che, sono arrivati lì e hanno visto che non tutto quello che Pellegrino aveva chiesto era stato fatto. Ok, e quindi è il motivo per il eh. quale è finito sotto sequestro di nuovo. È molto, è molto semplice in realtà. Sì. Mm. Eppure con 10 stipendi di Murgia si mm. sistemava lo stadio. Sì, vabbè, eh, no, non credo in realtà, oddio, non lo so. Beh, ve vedremo quando ci sarà l'intervento eh, risolutivo cosa costerà. Eh, povero Murgia, però dai, speriamo che giochi così almeno si rivaluta un po'. E siamo alla fine, 57esimo minuto eh, bisogna fare il classico giro ragazzi, mi dispiace per voi ma bisogna farlo allora io, parlo? Parlo io che chi parlo eleggiamo, positivo eleggiamo io positivo chi? Gomis come positivo ma piantala dai ma no, io, io, io, no no no, no, non, no non, puoi, non puoi buttare in vacca sta cosa al terzo, terzo giro cioè, eleggi eh. qualcuno che sia protagonista in positivo e in negativo dai. allora va la polli dai vabbè raga ma io sono una che porta dichiaratamente sfiga in queste cose vabbè vediamo per adesso quello che porto sfiga sono stato io quindi non ti preoccupare vabbè, sono, io comunque credo, io credo. sono comunque in vantaggio Va bene. io credo in Colombo quindi protagonista positivo Colombo Colombo più, ok Leo? Capradossi positivo Capradossi positivo. Co come protagonista non al Covid ovviamente eh, esatto quello. raga infatti volevo proprio dirvelo cerchiamo di contestualizzare questa <ride> roba <ride> <ride> Vedi, Clotet direbbe okay. Sumar Sumar <ride> Esatto E io no, lo so, un... Buzza, che devo, non devo farmi condizione da orla Però mi obbliga a fare queste cose Quindi okay. un nome okay. lo devo dare No, no, vabbè, anche perché Dai, insomma che, Eh come, come possiamo divertirci altrimenti eh, vinciamo 1-0 con gol di Pacconate eh, magari, Max, eh, magari, magari. Eh, purtroppo quei, quei tempi sono andati eh, io ho messo Sec in positivo però Sec ci stupirà perché dopo aver fatto un po' pietà contro la Ternana secondo me ci, ci farà divertire anche perché i difensori del Parma non mi sembrano entusiasmati eh, e poi Sec Sec può fare gol a Buffon che praticamente potrebbe essere suo padre perché eh, Buffone è un 78 e se è che un 2001, <ride> quindi trovi? pensate un po' che sconto generazionale. Bene, ragazzi, anche per stasera abbiamo finito. Eh, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, grazie a chi ci seguirà eh, in differita anche su YouTube, perché da quest'anno carichiamo questa diretta su YouTube e abbiamo. Scoperto un nuovo pubblico perché tanta gente che prima non ci vedeva eh, adesso lo fa, e quindi grazie Polly, grazie Leo. E niente, grazie ci, voi, vediamo, voi. ci vediamo mercoledì, ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao a tutti, buon notte, ciao. A tutti,